Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi vediamo insieme come installare le skin personalizzate, e le auto ovviamente, su Automobilista 2. Prima di iniziare ragazzi però, devo fare un ringraziamento particolare a... Una grandissima persona, Maurizio Mauri72, qua il suo canale. Vi invito caldamente ad andare a vedere quello che fa e perché noi iscrivervi. Perché è un appassionatissimo come noi di simulazione. Poi è un mio, è un mio iscritto da un sacco di tempo e ho scoperto per caso la sua guida per l'installazione delle skin appunto su Automobilista 2. Quindi grazie, Mauri. E a questo punto continuo e facciamo un altro tutorial, anche se lo raddoppiamo. Eh, perché ci sta alla grande. Allora, ragazzi, che cosa bisogna fare? Bisogna fare andare su Race Department, andare sulla... Loggatevi perché sennò no non potete scaricare. Andate sulla sezione Download qui sopra, quindi poi andate su Automobilista 2 nella sottosezione se AMS 2 Skin e vi andate a cercare la skin che vi interessa. Quindi in questo caso io scelgo la F1 2023 Skin Pack e... Dopodiché, dopo che avete scaricato, quando avete fatto il download, andate a recuperarvi i file. I file sapete voi dove ve li scarica. Vi ritroverete con questo tipo di, eh, di file, quindi è da scompattare, e quando avrete scompattato vi ritroverete a questo punto queste due cartelle. Una è uno special liveries e l'altro è lo skin pack ufficiale. A questo punto bisogna entrare dentro per trovarsi user data e vehicle, ovviamente dovete scegliere quale installarle perché sono distinte, perché sono un pelino diverse, non vediamo nello specifico, ve lo lascio scoprire. A questo punto bisogna andare su Steam, quindi andare sul vostro automobilista 2, fare tasto destro proprietà, vi si apre questa finestrella, andate su file locali quindi sfoglia file locali. A questo punto vi ritrovate nella cartella principale di Automobilista 2. Riprendiamo la, parte dove, la cartella dove abbiamo scaricato e scompattato eh, le ehm, livree personalizzate, scegliete quale volete e a questo punto questi due, queste due cartelle, Vehicle e user data, bisogna copiarle e incollarle qua. Non lo faccio, l'ho già fatto ragazzi, quindi... E vi chiederà, vuoi sovrascrivere, eccetera? Sì, voglio sovrascrivere, sono circa 144 file. Fatto ciò, queste due cartelle possono essere chiuse e si può avviare il gioco. Anticipo subito eventuali domande, dubbi o perplessità, ma siamo sicuri che. Allora, siccome stiamo parlando di skin, sono dei file che servono appunto per cambiare la livrea. Quindi problemi normalmente non ce ne sono. Ma se eventualmente ci dovessero essere problemi di file corrotti o qualcosa che non va bene, Steam ci viene incontro. Se voi premete sul tasto destro proprietà. E andate su file locali e fate verifica integrità del file del gioco in caso di, pro di problemi so che probabilmente tutti lo sapete però è giusto dirlo se fate la verifica dell'integrità dei file steam farà il controllo che è tutto a posto se c'è qualcosa che non va o manca reintegrerà i file o sostituirà i file che sono corrotti quindi nessun problema ecco perché lo faccio con tutta questa leggerezza il fatto di installare le livrei che comunque è un Uh, procedimento abbastanza semplice scarico e vado a posizionare punto diverso è invece l'installazione delle mod e qui se volete sapere come si installano le mod di automobilista 2 magari lo stai scoprendo proprio in questo momento che esistono le mod per automobilista 2 c'è cioè auto lasciatemi un commento Fabri fai un video per le mod di automobilista 2 sarà mia premura farlo tornando a noi se normalmente non ci sono problemi, in caso basta fare la verifica integrità, a questo punto cosa rimane da fare? Eseguire il gioco ragazzi e andare a gustarsi quelle che sono le livree della eh, skin pack che avete scelto, io in questo caso delle livree della Formula 1 2023 che si troveranno come indicato nel post dove mettono a disposizione eh, la, il pack da scaricare per le Formula 1 generazione 2 e quindi basterà andare sulle eh, appunto quando si sceglie l'auto la, facciamo un esempio subito tipo vado test day e, eh, è già selezionato perché l'ho visto prima ovviamente però vedete formula ultimate generazione 2 sono qua se vado in un altro ovviamente non ce ne sono quindi vado su ultimate generazione 2 se faccio livery select sono tutte qua ragazzi tutte veramente e sono fatte veramente molto belle bene queste tipo, che ne so, Luis Hamilton showroom Guardate, fatta veramente molto bene. Andiamo a scegliere che ne so Leclerc showroom Ecco qua la Ferrari fatta molto bene. Quindi ragazzi, era tutto qua per installare le skin meravigliose su Automobilista 2, perché sono fatte veramente molto bene, c'è una precisazione da fare, eh, gli interni sono tutti uguali su Automobilista 2, non ci sono mod che io abbia visto che cambia l'interno da un'auto a, a da un altro, però ragazzi, se avete altre mod molto interessanti, ditemelo che eh, a me piace installare e testare. Ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto, pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se volete che vi faccio il video su come installare le mod su Automobilista 2, noi come al solito ci vediamo prestissimo, iscrivetevi al canale, ciao!